Forse non sapete che il 4 dicembre si voterà anche sull'ambiente Il governo vuole le mani libere per avere più cemento Secondo voi l'Italia ha troppo cemento o ne ha troppo poco? Dobbiamo ancora costruire? Dobbiamo ancora sfigurare le coste? Sfigurare le campagne per, per arricchire i signori del cemento? Io credo di no ed è per questo che dobbiamo votare no